Allora, riprendiamo il nostro zainetto, provando a tradurlo in codice, okay? quindi ci facciamo, lasciamo perdere l'interfaccia grafica, tanto al momento non ci serve, facciamo un semplice progetto, lo chiamiamo zaino e direi che al momento non ci serve altro, creiamo un package. IT Polito TDP zaino. Allora, dentro questo avremo almeno bisogno di due classi dentro questo progetto, una classe che rappresenta l'oggetto, mettiamo nello zaino, no? il pezzo l'abbiamo chiamato, se non sbaglio, nel nostro, nel nostro ravanare precedente. Quindi possiamo chiamare una classe pezzo e poi una classe risolvi o una classe che chiama zaino, come volete, ehm, che risolve effettivamente il problema. Quindi la classe pezzo è la più facile. Partiamo da quella, quella di basso livello. Pezzo, o, o, o item se lo scrivete in inglese. Cosa ha un pezzo? Beh, ha due. Valori Che sono il peso, mettiamo, mettiamoli interi, non cambierebbe nulla se fossero reali. Ma int peso, private, e ha un valore costo. Poi converrà anche, ma per ragioni nostre, dargli un nome: no? pezzo giallo, pezzo pezzo verde, pezzo azzurro perché altrimenti con i numeri non so voi ma io mi perdo facilmente qui ci metterei visto che non mi costa niente anche il nome poi se volete essere minimalisti anziché li chiamate ABCDE anziché giallo verde oppure anziché il nome mettete un identificatore ma per rendere il pezzo univoco al di là dei valori di peso e di costo che ha se io avessi due pezzi nel mio zaino che sono entrambi di peso 10 e costo 10, sono comunque due pezzi diversi, anche se coincide il, il valore coincide il peso, quindi devo in qualche modo renderli distinti per qualche attributo che non sia solamente il peso e il costo, allora io qua ho aggiunto un nome, se volete potete aggiungere un numero progressivo, un qualche cosa che li distingua, che li renda unici questi pezzi. Ok, questa è il nostro, la nostra classe base che adesso completiamo con i soliti metodi. Un bel costruttore, dei bei getter setter per tutto. Un criterio di uguaglianza, escode code equals. Il criterio di uguaglianza, abbiamo appena detto, non si basa sul, no, sul costo e sul peso, ma si baserà sul nome. Ad esempio, noi faremo in modo di avere pezzi che hanno tutti nomi diversi e poi, dato un certo nome, avranno un certo costo e peso che dipende da loro. Quindi, come criterio di uguaglianza e come diciamo, dato su cui calcolare la funzione di hash, è sufficiente il nome. Poi aggiungiamo un toString, giusto per riuscire a vedere qualche cosa, to -string ci mettiamo tutto, poi magari modifichiamola un po' questa cosa, mettiamo prima il nome e poi tra parentesi il peso e il costo. Così è un pochino più compatto, ma questa è solo una questione, una questione minimamente estetica. Boh, questo è il nostro oggetto pezzo, che in realtà è fatto di questi tre parametri e basta. A questo punto facciamo l'algoritmo. chiamiamo uh, lo zaino ci mettiamo anche un main perché poi da questo main popoleremo lo zaino e faremo partire il problema quindi la nostra classe zaino è la classe principale che risolve il problema allora uno zaino che cos'è? è un insieme di pezzi quindi io devo innanzitutto sapere quali sono i pezzi che ci devo mettere, non stiamo pensando alla soluzione, stiamo pensando alla definizione del problema, il problema da che cosa è definito? Il problema è definito da un insieme di pezzi e da una capienza massima dello zaino, quindi questa classe dovrà avere come parametri due, queste due informazioni, sicuramente la capienza, E sicuramente l'elenco dei pezzi che vogliamo provare a metterci dentro. List o set cambia poco, possiamo mettere list di pezzo che sono i pezzi, pezzi da provare ad inserire. Questa capienza è il peso max sopportato dallo zaino. Fin qui ricorsione non c'entra ancora nulla. Eh. Stiamo facendo una sorta di piccolo model, no? C'è una classe che contenga i dati che ci servono. E quindi ci serviranno dei metoducci per inizializzare questa classe. Ad esempio un costruttore in cui imposto la capienza è un metodo per specificare i pezzi, visto che è una lista non la metto nel costruttore, metterò un metodo add in modo che poi il main possa aggiungere i pezzi una per una. Quindi avrò public zaino int capienza e disk.capienza uguale capienza, edis.pezzi, uguale new array list di pezzo. Questo è il costruttore e poi per poter inizializzare il problema devo anche avere un metodo attraverso cui chi usa questa classe possa specificare quali pezzi mettere dentro. E quindi public void, magari chiamiamolo add, di pezzo. Se mi passano un pezzo, un altro, un altro, io lo aggiungo alla lista. Quindi pezzi punto. Add magari, visto che questa è una lista e non un set, vogliamo evitare di avere pezzi duplicati. Sarebbe anche bene verificare che non ci sia prima di aggiungerlo, altrimenti. altrimenti ci arrabbiamo come diceva il film eh, throw new, new? Okay. il metodo add funziona per fu un pezzo che non sia già stato inserito nel database avevo deciso di farlo come lista e quindi tendenzialmente una lista potrebbe accettare i duplicati io non voglio e quindi mi proteggo fosse stato un set, il set avrebbe automaticamente rifiutato L'inserimento dupl è duplicato anche se non avrebbe generato l'eccezione, però aggiunge un nuovo pezzo al problema dello zaino da risolvere. Il nuovo pezzo deve essere diverso da quelli esistenti. Diverso cosa vuol dire secondo il criterio di equas che abbiamo dato, cioè deve avere un nome diverso, peso e costo potrebbero anche essere uguali. Okay. Allora questi sono due metodi banali no? per permetterci di definire il problema, quindi nel nostro main di prova possiamo provare a inizializzare il, potremmo anche fare un'altra classe, test zaino, però per rapidità possiamo metterlo lo zaino nel, nel main, non, non cambia nulla. Uh, inizializziamo il problema, ad esempio. Quindi zaino Z uguale zaino, a cui passo come parametro la capienza che nel nostro caso era di 15 kg. E poi ci devo aggiungere quei cinque pezzi dell'esempio, no? Z.add, new pezzo, adesso chi se li ricorda? Il primo pezzo era questo qua, partiamo da questo? Eh, I parametri sono co peso, costo, nome, allora peso è 12, costo 4, nome verde, 12, 4, verde. Poi aggiungiamo un altro pezzo, 2 2 azzurro, poi aggiungiamo questo qua, 1, 1, che colore è questo? Salmone, abbiate pietà della mia capacità cromatica. Poi questo giallo, questo lo so che è giallo, sembra, 410 giallo e infine quello grigio, 1, 2, 2 grigio. Quindi abbiamo definito il problema. Adesso il nostro zaino avrà un bellissimo metodo che si chiama risolvi, che mi darà la soluzione. E cosa mi dà come soluzione? Mi restituirà l'insieme dei pezzi ottimale. Quindi magari mi restituisce un set di pezzi, semplicemente chiamando magicamente questo metodo risolvi e io tranquillo posso stamparla. questo è il main, fantastico, peccato che il metodo risolvi non ce l'ho, dobbiamo farlo, dobbiamo farlo ma abbiamo già quasi tutti gli ingredienti per poterlo fare, allora il metodo risolvi che una classe esterna, un cliente esterno vuole chiamare, non è, mai, non è quasi mai il metodo ricorsivo vero e proprio, ma è un metodo preliminare, diciamo così, che avvolge la ricorsione e fornisce un'interfaccia più semplice, cioè qui non compare il livello, la soluzione parziale, eccetera, eccetera, Chiamo un metodo e voglio la soluzione, quel metodo lì dovrà preparare le strutture dati che servono alla ricorsione e poi chiamare la procedura vera e propria ricorsiva a livello zero. Okay, quindi questa non è ancora la chiamata ricorsiva a livello zero, questo è un metodo pubblico un'interfaccia pubblica per lanciare l'algoritmo di risoluzione quindi questo è un metodo pubblico set di pezzo risolvi e cosa fa? Eh, prepara Affinché possa partire la ricorsione a livello zero, la ricorsione stessa, invece, è in, una, in un metodo diverso, lo lasciamo un metodo privato perché non ha senso che venga chiamato da fuori. Metto voi, se non dobbiamo cambiare, se vediamo cosa dobbiamo fare. Eh, cerca, ricorsivo, come lo chiamiamo questo metodo? scegli, perché alla fine scegliamo, abbiamo detto, scegli un pezzo, no? questo è il nostro mantra nell'ora precedente, quindi il metodo lo chiamo scegli e dobbiamo capire, questo è lui quello ricorsivo. Allora il metodo scegli che cosa fa? Poi dopo metto a posto risolvi, eh, l'abbiamo detto tante volte, adesso dobbiamo semplicemente tradurlo in codice, abbiamo detto che, mi immagino a livello I, a livello io ho bisogno di conoscere i pezzi totali li ho già è la variabile pezzi sono nella stessa classe quindi la posso usare direttamente la soluzione parziale questa la devo avere e basta direi per il momento poi magari mi viene in mente qualcosa dopo ma di sicuro questa procedura scegli deve avere l'ingresso, ingresso, l'informazione su qual è l'insieme parziale e su qual è il livello. Potremmo chiamare livello non I semplicemente, prima ho messo I per rapidità, ma poi nei cicli magari il livello è più esplicito. È sì, di pezzo, scusate. Quindi, gli arriva in ingresso una soluzione parziale a livello 3, che vuol dire che ci saranno già tre elementi e lui deve scegliere il quarto. Allora a questo punto possiamo sapere cosa fa la procedura madre, semplicemente gli prepara la soluzione parziale di livello 0, quindi definisce un hash set vuoto perché all'inizio non c'è niente dentro e dico senti io ho già un problema parziale è eh, già quasi finito peccato eh, non c'è niente però fai finta che sia già un problema parziale e vai avanti tu a partire dal livello 0 Poi però questo risolvi dovrà anche restituire qualcosa al chiamante. Allora dovrà, la procedura scegli, dovrà non solo risolvere il problema, ma anche restituire qual è la soluzione migliore che ha trovato. Allora, un modo che potremmo implementare è di costruire due set diversi, uno che chiamo parziale, l'altro posso chiamare best, e gli passo anche questo best, che per contratto, diciamo, la procedura scegli dovrà mettere dentro best il meglio che ha trovato. Okay? In modo che poi questa soluzione, quella parziale, è una soluzione di lavoro, metto, tolgo, provo, eccetera. Poi quando ne trovo una buona, una buona la migliore la salvo dentro best. Quindi aggiungerò un altro parametro che non serve alla ricorsione in quanto tale, ma serve a salvare il risultato da qualche parte. Ecco, il problema sta tutto nella procedura scegli. cosa avevamo detto? Abbiamo detto eh, parte iniziale, verifico se la soluzione che ho è soluzione terminale e se è da salvare, se è la migliore. Quindi prima di tutto mi chiedo eh, la soluzione parziale che mi hanno dato. È meglio della soluzione migliore che ho visto finora? Se sì, la devo salvare. Se no, vado avanti. E in ogni caso vado avanti, perché magari è meglio della migliore che ho visto finora, ma se aggiungo ancora un pezzettino il grigio, riesco ancora a migliorarla un po'. Quindi non è una vera condizione di terminazione, è più un blocco E che non un blocco A che devo farlo comunque, ogni volta che vedo una soluzione mi chiedo se migliora la migliore che conosco come faccio? e dovrò avere un metodo che data una soluzione parziale mi dica qual è il suo valore allora non c'ho voglia di fare cicli per sporcare, mi faccio un metodino privato chiamiamolo costo di un set di pezzi sono due righe eh, ma int costo uguale a zero int risultato uguale a zero for pezzo P due punti parziale R più uguale P punto get cost return R Quindi calcola il costo di una soluzione parziale. Quindi ciò che devo fare qui, dimentichiamo un attimo l'efficienza, è eh? chiedermi se la soluzione parziale, il costo della soluzione parziale, fosse per caso maggiore del costo della soluzione BEST, allora ho trovato una soluzione migliore, migliore di cose, di quelle le trovate finora e allora me la devo salvare, in best. Ci torniamo dopo, è chiaro cosa, serve, cosa dobbiamo fare qui? Poi voi mi direte, eh, ma costo di base perché lo calcolo mille volte, non importa, se vogliamo basta mettere una costante ce la ricordiamo, ma adesso concentriamoci sull'algoritmo, non sul miglioramento fine delle, delle prestazioni. Quindi mi arriva una soluzione, poiché in questo problema ogni soluzione parziale può anche essere una soluzione totale che non devo necessariamente arrivare fino in fondo alla ricorsione allora la valuto in altri casi invece ci chiederemo se la soluzione parziale è totale vado a vedere il suo costo in questo caso qui no questa cosa funziona? sì perché la, la costo parziale a livello 0 cosa capita? è che questi due sono entrambi insiemi vuoti vuoto, se non ho fatto casino, qua mi deve tornare 0, quindi 0 maggiore di 0 falso, ok, però alla primo livello ricorsivo, già a livello 1, quando ci avrò messo dentro una cosa, mi dirà, il costo dell'insieme che, dell che contiene un elemento è maggiore di 0? Sì, e allora già la prima soluzione parziale è meglio che niente, no? È, averci messo un pezzo è meglio che non averci messo nessuno e se la salva. E poi va avanti, ovviamente, a cercare di aggiungerne altri perché, più ne aggiunge rispettando il vincolo, meglio è. Quindi abbiamo risolto le condizioni di terminazione e di memorizzazione del risultato. Adesso c'è la fase di generazione delle nuove soluzioni. Allora, cosa abbiamo detto prima? Abbiamo detto che se siamo a un certo livello, noi abbiamo già. C'era scritto, eh? Qua. scritto eh, come genero la soluzione del livello, livello più 1 partendo dalla soluzione parziale di un certo livello. Considero tutti i pezzi che non sono ancora parte della soluzione. Per ciascuno lo metto, lo aggiungo all'insieme e poi delego. Allora, questa è la fase generativa. Genero tutte le soluzioni possibili con un gradino in più. Allora, banalmente, andiamo a vedere tutti i pezzi che abbiamo e ci chiediamo se, pezzo P, se quel pezzo non è già contenuto nella soluzione parziale poi volendo si può fare la, la sottrazione insiemistica, ma teniamola semplice. Se il pezzo non è contenuto nella soluzione parziale, allora lo devo provare. Quindi il pezzo P non c'è ancora, provo a metterlo. Se non supera il peso, non supera la capacità dello zaino. Quindi devo verificare che il peso dei pezzi che ci sono già, il pezzo che voglio metterci sia inferiore al massimo uguale alla capacità dello zaino, se no non lo posso mettere se io creo una nuova soluzione parziale deve essere una soluzione parziale valida non può essere una soluzione non valida no, se no sto ingannando la ricorsione, ti sto dicendo ti passo una soluzione parziale e aggiungi qualcosa se te la passo già non valida ogni, ogni livello della ricorsione deve fare il suo lavoro bene prendere in ingresso una soluzione e delegare una soluzione che è un pezzettino in più ma pur rimanendo nell'insieme delle soluzioni valide quindi mi dovrò chiedere se il peso della soluzione parziale più il come si chiama il p.getPeso sono ancora minore o al massimo uguale alla capacità dello zaino capienza l'avevo chiamata allora, se sì, prova a mettere P nello zaino. Quindi devo prendere il peso di ciò che c'è già nello zaino più il peso dell'elemento che sto per metterci. Se vedo che sfora, non provo a metterlo. Quindi io tutti i pezzi che ho a disposizione devo togliere quelli che ci sono già, non considerarli, e poi togliere quelli il cui peso farebbe sforare la capienza dello zaino. Quelli che restano li provo a mettere. Ovviamente, peso è una funzione che devo definire. Come ho definito costo, eh? è uguale. private int peso set pezzo parziale inter foro pezzo P punti parziale R più uguale P punto get peso questa volta, prima era get costo adesso get peso ah magari se la metto a zero sei più contento Va bene, prova a mettere P nello zaino e delegare la soluzione la ricerca a livello successivo poi rimetti le cose a posto cioè togli P visto che P non l'ho messo, ho provato a metterlo, perché non sono sicuro che ci voglia, nella soluzione ottimale. Quindi lo metto, vedo cosa succede e poi lo tolgo. Poi ci sono i tre passaggi da fare intorno a una chiamata ricorsiva. Prova a mettere P nello zaino, è eh, parziale.add di P. Delega la ricerca a livello successivo, eh, cerca, no scegli, scusate, si chiamava. Scegli tre parametri, soluzione parziale, sempre lei, livello incrementato di 1, um, best, e poi togli P che ho appena messo. questo ve lo dimenticate spesso ma perché devo toglierlo? non è che devi toglierlo è che visto che ti hanno passato una soluzione parziale eh, se tu ci giochi con quella soluzione parziale poi dopo che hai finito di giocare rimetti i giochi a posto cioè quando, devi, quando esci da quella funzione la soluzione parziale deve essere uguale a quella che avevi quando c'era entrato quindi o ti fai una tua copia privata, che si può fare, eh? qua sotto facciamo un nuovo set, new, asset, copiamo da parziale e poi lavoriamo su questo asset qua, va bene. Però è un po' un lavoro doppio, perché creiamo ogni, ad ogni livello nuove collection. Invece se usiamo la collection che ci viene data in prestito, Possiamo carci, ma ovviamente dobbiamo ripristinarla, quindi dobbiamo essere sicuri che al termine della funzione, ma io direi in più al termine di ogni interazione di questo ciclo for, perché quando sto pensando posso aggiungere il verde, provo ad aggiungerlo, poi mi chiederò posso aggiungere il grigio, ma il verde devo averlo tolto, perché il grigio lo posso aggiungere, provo ad aggiungerlo al posto del verde, perché ad ogni livello, ricordiamola sempre, aggiungiamo un pezzo. Quindi provo il verde, poi provo il grigio avendo tolto il verde. Forse è finito. Allora, lasciamo perdere la cosa del best, proviamo a mettere solo una print, vediamo cosa succede. della parziale. Quindi adesso il main stamperà zero perché non, non stiamo inizializzando best. Però man mano che va avanti vediamo cosa, cosa lui trova. Vediamo dov'è il null pointer exception. Eh? No. Cosa ha fatto? Allora. Allora lui cosa ha fatto? Questa è la traccia, non di tutte le chiamate ricorsive, ma di tutte le volte in cui ha trovato, se non abbiamo sbagliato qualcosa, una soluzione migliore di quella che aveva visto prima. Allora, la prima volta ha provato a mettere il verde, era meglio di niente, era meglio dello zaino vuoto e quindi ha detto questa è una buona soluzione. Poi ha messo il verde e l'azzurro a livello della ricorsione 2. Peso 12 più 2 è 14, costo più 2 6. Costo 6 è maggiore di costo 4, giusto, questa soluzione è migliore della precedente. Poi cosa ha trovato? Abbiamo un salmone verde azzurro, quindi peso è 1 più 12 più 2, quindi 12 è 2, 14 è 1, 15, siamo giusti giusti, e costo 1 più 4, 5 più 2 7 che è maggiore di 6 poi sotto cosa fa? peso 1, costo 2 allora, grigio, azzurro allora il grigio pesa come il salmone ma costa di più quindi ci abbiamo guadagnato qualcosa poi però c'è qualcosa che non mi piace più che è questo vabbè certo certo che questo qui non ci deve essere perché questo è peggio No? come peso vedete, vedete che ci stanno tutti però 1 più 4 non è meglio dell'altro sopra uh, sì, perché? perché noi stiamo confrontando la soluzione parziale con la soluzione best peccato che la soluzione best non l'abbiamo salvata da nessuna parte quindi questo qua è sempre insieme vuoto quindi per far sta roba dobbiamo effettivamente salvarlo in best ho dimenticato un pezzo pensavo funzionasse già così invece ne manca un pezzo Allora, um, qui c'è un problema di Java. Se io faccio test uguale parziale, ho fatto bene o ho fatto male. fatto malissimo cosa abbiamo noi? abbiamo parziale che è un set che punta a certi elementi Penso il verde e il grigio poi abbiamo Best, che è un set, che per ora non contiene nulla. No, scusate, set fatemelo fare con la parentesi graffe, no? Sa più di insieme. Mentre le quadre sa più di lista. Se io facessi best uguale set uguale parziale, Sto prendendo questa variabile e lo sto facendo puntare là, a quel set là, non sto mettendo questi elementi dentro questo insieme. O, o parziale, che è un riferimento, una reference, a un, un oggetto di tipo set, sto dicendo che la reference best voglio che punti allo stesso punto, allo stesso oggetto a cui punta la reference parziale. Voi mi direste, poco male, l'importante è che da best riesca ad arrivare al risultato migliore. Non poco male, tanto male. Tanto male per due perché per due? Uno perché questo parziale lo stiamo modificando in continuazione, quindi nel momento in cui dico best punta a quell'insieme, quell'insieme magari è il meglio, ma poi subito dopo lo modifico, E allora quando alla fine della ricorsione andrò a vedere cosa c'è dentro best, conterrà una cosa che non c'entra niente con ciò che do, conteneva nel momento in cui ho scoperto la soluzione migliore, primo problema. Io non voglio... Che best sia un altro nome, un altro riferimento per arrivare allo stesso set che su cui sto lavorando. Voglio che sia una fotografia, una copia statica che non si muova più, anche se poi terziale cambia, best deve rimanere fisso. Primo problema. Secondo problema, ciò che ho modificato qua, best, è questa variabile locale. Quindi se io modifico questa variabile locale, l'unico che vede la modifica è questa pura, anzi questa singola chiamata di questa procedura, più tutte quelle sotto a cui lo passo, ma questo qua non viene modificato. Questa variabile best qui, che ho dichiarato nell'altra procedura sopra, nessuno l'ha modificato. Quindi quando io farò return best, lui farà il return di questa best qua che se ne è stata sempre tranquilla, nessuno l'ha toccata e continua a puntare all'insieme vuoto, perché questa era se vogliamo la risolvi best e questa era la scegli best. Allora, fate attenzione se state lavorando sulle reference o sugli oggetti. Qui dobbiamo, ciò che dobbiamo fare è salvare dentro l'insieme best, quello che ci hanno passato dall'alto, gli oggetti che abbiamo all'insieme parziale. Non dobbiamo copiare la reference. Quindi faremo semplicemente... ad all parziale e poi magari prima cioè quella variabile best che conteneva già qualcosa a la svuoto b ci riverso dentro una copia degli elementi che c'erano dentro parziale È tutto questo, risolve entrambi i problemi questo perché io non vado a modificare questo semplicemente vado a scrivere qui dentro un set che qualcun altro ha creato e mi ha passato il riferimento dicendo la soluzione, mettimela qui. Allora io continuo a lavorare il set. Non ho, non, non ho creato un set nuovo, sto usando il set che mi hanno dato e ci sto mettendo roba dentro cosa ci metto dentro? Una copia del contenuto attuale di un set mio che mi so, su cui sto lavorando non sto facendo una copia degli oggetti pezzo eh? gli oggetti pezzo sono sempre gli stessi per essere più precisi, se dovessi fare il diagramma meglio direi che noi abbiamo il nostro parziale che è un set che contiene tre pezzi P1 no scusate facciamo fare solo due P1 e P2 P2 a sua volta è un oggetto di tipo pezzo è un riferimento a un oggetto di tipo pezzo che è verde, mentre P1 è un riferimento a un altro oggetto di tipo pezzo che è grigio, non mi ricordo se non si chiedevo usato di là. Questo è ciò che abbiamo. Se poi facciamo l'istruzione di prima, avremo best, che inizialmente è un set che abbiamo detto che non contiene nulla. Quando facciamo l'add-all, guardate l'istruzione qual era, best.clear era vuoto, rimane vuoto. Add-all parziale, cosa fa? fa dentro questo set 1-1 l'add degli elementi de dell'altra collection parziale quindi aggiunge qua dentro un chiamiamolo, un chiamiamolo P1 P2, chiamiamolo P3 e P4 perché concettualmente sono riferimenti diversi i quali P3 e P4 però P3 adesso come cavolo lo scrivo così punta a quest'altro, cioè quel P3 lì è un riferimento che punta allo stesso oggetto a cui punta il P1 del parziale, l'oggetto pezzo l'abbiamo creato una volta sola nel main, new di pezzo c'è solo lì. Noi stiamo mettendo dentro un set, dentro i set, dentro le collection, non ci vanno gli oggetti, ci vanno i riferimenti agli oggetti, gli oggetti stanno da un'altra parte. So che è roba base di Java, però quando uno poi ci scontra si accorge che, che era più difficile da capire di quanto non sembrasse. E idem P4, non fatemelo fare perché non ce la faccio, P4 punterà allo stesso pezzo che noi abbiamo chiamato grigio. Ma questo set è lo stesso, l'oggetto set in cui abbiamo messo dentro P3 e P4 è lo stesso oggetto set che era stato creato dalla funzione abbiamo semplicemente modificato, aggiunto gli elementi all'interno di un set che avevamo già senza toccare né riferimento parziale né riferimento best Se è indigesto, prendetevi il tempo per digerirlo perché problemi di questo genere ne avremo sempre. Sto copiando i dati, sto, copia, sto creando nuove volte gli oggetti, sto travasando i riferimenti da una collection all'altra. Ok, allora vediamo se dopo tutto questo discorso sono stato capace di farlo giusto. Stampa molto meno roba effettivamente il peso abbiamo, vediamo se il costo cresce costo 1 più 4 più 2 fa 7 costo 2 più 4 più 2 fa 8 costo 10 più 1 più 2 fa 12 2 più 10 più 1 più 2 fa passo il conto e l'ultimo deve essere meglio quindi in barba all'intuizione il pezzo verde non ci voleva. La soluzione migliore non ha il pezzo verde, che è questa sotto. Grigio, giallo, salmone e azzurro. Noi avremmo detto di sicuro quello ci vuole, invece no. Perché il costo massimo è 2 più 1, 3, 13 e 2, 15. Peso massimo 1 più 4, 5. 6 e 2 8, tu pensa quanto ne avanza ancora, vado con lo zaino mezzo vuoto, 8 kg, valore massimo. Sì. sembra che le ultime due sono uguali, perché? Sì. Sono uguali perché uno è qui e l'altra è nel main. Quindi, in realtà, fino alla penultima ero dentro la procedura ricorsiva. L'ultima era questa qua del main. Sì. Adesso vediamo come, come esplora. Questo è il risultato. La cosa più onesta che potete dire è: non ci credo. Ok, perché neanche io ci credo. Nel senso che, beh, non che non ci credo che l'ho fatto giusto il primo colpo, questo. Uh, ma è ovvio che non ci credo ma uh, come funziona sta roba per davvero? cioè se dovessero dirmi ma sì ma dimmi dov'è che lo risolvi sta roba cioè ve l'ho detto che stava tutto in una videata no? è tutto qua dov'è il punto in cui non c'è un punto cioè, è questo se vogliamo il massimo dell'intelligenza che abbiamo è questa disequazione qua come lavora lui? Abbiamo ancora 10 minuti per capire come lavora. Andiamo in debug e vediamo cosa fa. Mettiamo un breakpoint qua su risolvi. E avviamo in modalità debug. Allora, qui abbiamo il nostro zaino. Capienza 15 e un certo numero di pezzi che sono qua, verde, azzurro, salmone, li conosciamo già. Questo è il problema già inizializzato. Io sono all'inizio della chiamata a risolvi, che come prima cosa sappiamo che ci ehm, crea queste due questi due set parziale, vuoto, e best, vuoto. Questo già lo sapevamo. E poi attiviamo la procedura, chiamo la procedura ricorsiva a livello 0. Ci entriamo dentro, entriamo dentro la procedura ricorsiva qui siamo a livello 0, livello 0. Teniamolo sott'occhio il livello perché ci dice quanto siamo sott'acqua. E ci chiede costo di parziale maggiore di costo di best? Beh in questo caso costo parziale sarà 0, costo di best sarà 0, quindi questa if sarà falsa, ok? E non ci entra qua, va direttamente sotto al ciclo for. Allora lui come prima cosa dice quali sono i pezzi che ho a disposizione? Pezzi è sotto dis, punto pezzi, verde, azzurro eccetera eccetera. Entro dentro e mi chiedo, l'insieme parziale che è vuoto contiene il primo pezzo, qui sto iterando nella lista, contiene il primo pezzo che è il verde? No. E quindi vado avanti. Il peso del parziale che è 0 più il peso del verde che è 12, sono minori della capienza che è 15? Sì e quindi vado avanti e quindi quando sono qua dentro effettivamente ho scelto di provare a mettere il pezzo verde. Lo aggiungo e da questo momento in avanti la procedura scegli un'altra a livello 1, valuterà tutte le possibili combinazioni che contengono il verde. contengono il verde come primo elemento quindi il verde c'è e gli chiedo, ok, dato che il verde l'ho messo e non starà a discutere gli altri cosa fai? per gli altri cosa fai? valuta tutte le possibili combinazioni quindi abbiamo prima di tutto messo il verde e poi proveremo noi abbiamo messo il verde poi lui proverà a fare verde in che ordine erano messi quelli là verde azzurro quindi prima abbiamo messo il verde a livello 0 a livello 1 lui farà al verde aggiungere azzurro poi alternativamente proverà al verde aggiungere il salmone poi proverà al verde aggiungere il giallo verde grigio se non sbaglio e poi basta, proverà ad aggiungere questi 4 questo è ciò che farà a livello 1 ma poi il livello 1 non si accontenta perché il livello 1 chiamerà il livello 2. E il livello 2 che parte da verde azzurro proverà ad aggiungere il salmone. E poi proverà ad aggiungere azzurro, proverà ad aggiungere il giallo e poi proverà a aggiungere il grigio. Oppure perché supera la capienza, eh, quindi non sto facendo i conti. Questo è il modo in cui lui esplora lo spazio. Questo è livello 2, scusate, cioè livello 3. A livello ancora successivo, ho oh, verde, azzurro, salmone, e proverò a mettere prima il giallo e poi il grigio, e poi dopo che ho messo il giallo, qui c'è un po' di errore di battitura, lui ancora al livello successivo, dopo il giallo proverà a mettere il grigio, ad ogni livello ne aggiungo uno, se arrivo al e non ne avrò messi 5 però fino a quando lo vedete da qua fino a quando lui non ha provato e ciascuno di questi rami si biforca no, come, come quelli che abbiamo fatto adesso fino a quando non abbiamo provato tutte le possibili combinazioni che abbiano dentro il verde quel verde rimane solo dopo che le abbiamo provate tutte torniamo al livello 0 e diciamo vabbè col verde abbiamo provato vediamo con l'azzurro e allora proverà azzurro con verde, poi azzurro con giallo, con salmone prima, mm, eh, com'era, già salmone, azzurro con giallo, azzurro con grigio, e azzurro con verde, poi proverà azzurro-verde, Eh, salmone e va avanti così. Allora, qualcuno mormora e dice: Ma come azzurro-verde? Abbiamo già fatto verde-azzurro perché lo rifà? È eh, perché è stupido, perché per come l'abbiamo impostato noi, li fa tutti. Questo genera tutte le cose. Abbiamo detto: Guarda quelli che ci sono tra quelli che mancano, prova lì tutti senza chiederti se per caso quella stessa combinazione in un altro ordine l'avevi già fatta. Si può fare in modo che non faccia questo? Certo, bisogna però cambiare un, moment, un attimino a rendere un pochino più intelligente la generazione delle soluzioni possibili. Prima vediamo di capire come funziona questa, poi che la versione è base, no? più semplice uguale più stupida. Per farla più intelligente bisognerà complicarla un po' dicevamo, eravamo nella ricorsione qua, no? quindi ci aspettiamo che lui abbia aggiunto il verde in parziale vedete che c'è il verde e a questo punto scendiamo ricorsivamente al livello 1 a livello 1 mi accorgo che la soluzione parziale è meglio la soluzione migliore me la copio Vabbè, poi viene stampata e me la sono salvata lì e adesso vado avanti sono a livello 1 la mia soluzione parziale contiene verde e provo a vedere, il primo pezzo P sarà verde e non me lo fa fare, ovviamente verde più verde non lo aggiunge, il secondo pezzo P sarà um, azzurro, il peso del verde più il peso dell'azzurro, allora com'era? Peso del verde era 12, l'azzurro pesava 2, ci stiamo sì, e allora prova ad aggiungere l'azzurro, aggiunge l'azzurro, il parziale adesso è verde-azzurro, entriamo nella ricorsione a livello 2, a livello 2 adesso abbiamo un parziale che è verde-azzurro, che probabilmente è meglio del verde da solo, e allora ce la salviamo. E poi ci chiediamo, possiamo aggiungere ancora qualcosa? Il verde? No. L'azzurro? No. Il giallo? No. Il salmone? Vediamo. Il peso parziale è 12 più 2, 14. Il salmone pesa 1. Beh, allora ci sta ancora. Lo aggiungiamo. E adesso siamo a salmone verde... Azzurro, che è una soluzione parziale andiamo a vedere al livello ancora successivo se possiamo aggiungere qualcosa adesso siamo arrivati già al livello 3 aggiorniamo perché è una soluzione migliore della precedente e qua mi accorgerò che i pezzi non li posso più mettere il quarto provo a metterlo ma non ce la faccio perché non ci sta come peso il quinto anche allora qui ho raggiunto un caso terminale, cioè a questo livello ho provato tutti i pezzi possibili e non ho trovato nulla da aggiungere e quindi questo ciclo for, in questo caso a livello 3, non ha generato nessuna chiamata a livello 4 e quindi non può far altro che tornare è la prima volta che risaliamo dal livello 3 al livello 2. A livello 2 in cui avevamo salmone verde e azzurro, ovviamente adesso tolgo azzurro e provo qualcos'altro, perché salmone verde era il set di livello 2, azzurro era il tentativo, e infatti tolgo l'azzurro e riprovo con il giallo, che questa volta pesa troppo, riproverò con il grigio che invece si può fare, quindi aggiunge il grigio e proverò di nuovo a tornare a un livello 3 questa volta con la combinazione grigio, verde azzurro. Non badate all'ordine perché il set non mantiene l'ordine, e così via. Quindi entra, esce, e ciò che abbiamo ciò che lasciamo in tutto questo entrare e uscire dai livelli. Ciò che lasciamo è questo. E a un certo punto abbiamo salvato fuori dalla ricorsione, perché noi siamo magari 6 livelli sotto della ricorsione, abbiamo trovato una soluzione nuova. Come facciamo a farlo arrivare al main? Non basta fare un return, perché dovrei fare return, di return, di return, di come faccio? Allora lo salvo da qualche altra parte in una variabile esterna che il main possa recuperare. Ok, provate a capire come funziona, convincervi che funzioni, se poi volete potete provare a reimplementare questo senso zaino con l'altra strategia che avevamo detto. Non scelgo un pezzo, ma ad ogni livello ho un colore, ho un pezzo e devo decidere se metterlo o non metterlo. In quel caso la soluzione parziale non sarà più un insieme di pezzi, ma un vettorino di vero o falso. Già detto troppo, lo lascio fare a voi. Domani pomeriggio faremo un altro esercizio, sempre sulla ricorsione, sempre partendo dall'esempio sulla carta e poi mercoledì anche. Vi invito veramente a provare prima a ragionarci sulla carta e poi solo dopo arrivare al codice mm? e non scoraggiatevi se all'inizio non ci capita niente mm? richiede due o tre settimane questa cosa per essere digerita alla prossima